Ciao, oggi ti andrò a spiegare come sostituire il pacco pignoni della bicicletta Allora, ti anticipo, esistono due tipi di pacco pignoni Puoi avere il pacco pignoni a vite o a cassetta In questo caso, come nei casi più comuni, c'è un pacco pignoni a cassetta I pacco pignoni, quelli magari a vite, sarebbero quelli di bici magari da bimbo Bici magari un po' più vecchie Allora, ci serviranno una frusta che serve per tenere fermo il nostro pacco pignoni una chiave per svitarlo e una chiave o esagonale o una chiave inglese da mettere sulla chiave del pacco pignoni o una chiave come questa che va proprio ad infilarsi all'interno della, della chiave proprio posta per il pacco pignoni allora come prima cosa sarà ovviamente Dopo che abbiamo tolto il nostro perno andiamo a prendere la nostra frusta che servirà per bloccare i nostri pignoni, semplicemente c'è da bloccare questo tipo di movimento perché noi dobbiamo andare a svitare, quindi la frusta ha proprio questo tipo di funzione. La andiamo proprio a mettere così. In questo caso è bloccata, andiamo a prendere la nostra chiave che le abbiamo unite, abbiamo messo la chiave per, per i pignoni, e la chiave normale, e andiamo a inserirla all'interno del pacco pignone e cerchiamo di girarla in senso antiorario. Ecco qua, adesso possiamo andare a prendere direttamente la chiave per il pacco pignoni, sempre bloccarlo con la frusta e andiamo a svitare. E adesso possiamo andare a togliere direttamente tutti i pignoni. a questo punto che abbiamo smontato il nostro pacco pignoni possiamo fare diverse cose se lo andiamo a riutilizzare potrebbe essere un buon momento per andare a pulirlo a fondo siccome non è montato sulla cassetta e riusciamo a pulire meglio tutti i pignoni possiamo comunque andare a sostituire direttamente la cassetta e possiamo anche aggiungere dei nuovi pignoni se magari vogliamo dei rapporti in più perché abbiamo più gamba o dei rapporti in meno soprattutto come prima cosa vi farei guardare il corpetto che ha diverse intagliature ce n'è una più piccola quella più piccola ha la funzione di mettere tutti i pignoni nello stesso posto così che sono montati proprio tutti dritti quando andiamo a togliere i nostri pignoni non è importante che li mettiamo in un certo ordine possiamo anche metterli anche in ordine sparso perché comunque vanno in base alla grandezza quindi tranquilli anche se magari li mettete uno da una parte o uno dall'altra siete comunque tranquilli che ovviamente li mettiamo in altezza decrescente. Prima di inserire i pignoni è consigliato mettere un, un po' di grasso. Iniziamo a mettere i nostri pignoni arrivati a questo punto. Ci a mettere il filetto, quello più fino in alto giusto per comodità e andiamo a inserire tutti i pignoni prendiamo sempre a riferimento il pignone quello più alto ovviamente gli spessori andranno su praticamente tutti i pignoni a parte il primo che è un blocco di 3 che ha già il suo piccolo spessore e gli ultimi che hanno il loro spessore comunque Siamo quasi, mettendolo in ordine si evitirà di farla cercare il pignone giusto e quindi ci andrà a, a far guadagnare un bel po' di tempo sicuramente. Arrivati in questo momento che si andrà a chiudere il tutto, non servirà più l'uso della frusta ovviamente prima l'abbiamo usata per bloccare il movimento del pacco pignone in questo caso dobbiamo noi andare a stringere finché possiamo chiudiamo a mano poi andiamo a riprendere la nostra chiave di prima e andiamo a completare il serraggio abbiamo montato la nostra cassetta e la siamo andata a serrare Andiamo a rimontare il nostro perno e il gioco è fatto. Andiamo a metterli la sua molla, la mettiamo al contrario e la nostra cossetta è sostituita. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è stato utile lasciate un bel like, se avete qualche domanda soprattutto fatelo qui sotto nei commenti e iscrivetevi al canale. Ciao!